Questo ecco, e siamo al vivo, ok. quindi Bene. ora semplicemente possiamo. Alessandro, tu mi dovresti avvertire mi ehm, mi quando e soprattutto se entrano persone. Questo è. Eh, Alessandro, fai monitoraggio attraverso ah, beh, Facebook? Quindi. Abbiamo già 53 persone presenti, quindi Bene, direi che. Qui cioè, dicono che saranno, sì, saranno sì. presenti. Ah, no, no, ancora no, ancora devono so. ancora entrare. No, ma entra nel, gu... sì. entra nel gruppo direttamente. Vai su Facebook? No, no, qui. Vai su Facebook, vai qui alla ricerca. Disciplina analogica su Roberto sì. Baglini. Stiamo un pochino concentrando sui fatti tecnici e poi partiamo con la presentazione. E qui siamo, Roberto Baglini, qui se Eventi. Eventi no eh, vai nel due vai indietro. Eh, qui indietro vai in discipline analogiche e indietro ecco c'è questo ecco. per ok video a ma... in diretta, ok, siamo qua, ok, e siamo effettivamente in diretta su Facebook, quindi Alessandro qui poi appariranno le persone, già ci sono quattro commenti, vedremo un pochino le cose, aspettiamo Stefano solo che entrino un pochino diciamo di persone, un pochino stanno entrando, piano piano io giusto la mia cosa, si sente bene Stefano? Sì, sì, io lo sento benissimo. Perfetto. Senza Perfetto. disturbo va bene, sì, certo. stanno già entrando, fra l'altro ce l'ho qui. Mm. Li vedo io quindi. Molto bene, quindi, Stefano, ti presento un poco eh, parlando in portoghese, eh, per quello sì. che riguarda le caratteristiche della scuola e come tu hai creato tutto. Sì, sì. Queridos amigos. Estamos começando uma live das mais interessantes e fascinantes que uh, a gente pode imaginar, porque hoje está conosco o professor Stefano Benemeli. professor Stefano Benemeli eh, é um nome todo que muitos muito, de vocês já conhecem, porque é esse aqui que está... Saudando, e eh, foi falado muitas vezes, diretamente ou indiretamente, durante as formações em disciplinas analógicas ou no grupo aqui, eh, todo mundo sabe um fato fundamental, que o professor Bremelho é o pai das disciplinas analógicas. Isto é o, a pessoa que criou, a partir de mais de 50 anos atrás, un um nuovo campo della cultura e del conoscimento humano, nel no campo della psicologia, in particolare perché il professor Stefano Vermelho è un um illustre psicologo italiano, Ele mora e attua in Roma, ma uh, attua in tutte le parti Itália, outros altri paesi europei, co conosce anche il Brasile, per esempio, perché foi convidado ao Congresso Hipnosur em todos estes anos. Este ano, infelizmente, devido ao Covid, não foi possível gozar da presença do professor Benemelio aqui no Brasil ao Congresso Hipnosur, mas, felizmente, temos o professor Benemelio aqui hoje conosco. E o professor Benemelio, ele é, é, nasceu como psicólogo e como hipnotista. E aqui vamos a um ponto fundamental, porque ele é o pai das disciplinas analógicas, com toda certeza, um campo cultural imenso, que vê em si matérias, às vezes, muito complexas e complicadas. Falo, por exemplo, da filosofia analógica, da fisionologia, do estudo matemático, da linha da vida em termos emocionais e muitas outras. E ele começou com a hipnose não verbal. Hipnose não verbal, que é uma marca registrada do professor Benemelio, abaixo do nome de hipnose dinâmica. Esta palavra dinâmica, por sinal, assume uma conotação muito importante de um ponto de vista até de um é, elo, de uma relação, digamos assim, com a psicanálise, freudiana e descrive a dinamica di certi uh, possibilità di comunicazione con la mente inconsciente che è attuata in forma non-verbal. Quindi il professor Benemelio, in realtà, è il pai delle discipline analgiche, è il pai della ipnosi non-verbal. É, chamamos ela hipnose dinâmica, tudo bem, mas não é diferente da substância do conceito. Ele, então, é a pessoa de referência. Aqui no Brasil, hoje em dia, muitas pessoas falam mais ou menos, propriamente, de hipnose não verbal, sem saber o fato fundamental que a hipnose não verbal da qual eles falam é a hipnose do professor Stefano Peremeni, a mãe de todas as hipnoses uh, não verbais. Então, estamos aqui ah, em um assunto geral muito interessante, sofisticado, uh, em certas partes filosóficas até, e estamos também falando de hipnose não-verbal. Estamos falando também de hipnose não E nas associações, digamos, com a hipnose dinâmica e outras formas de hipnose analógica, que constituem as ferramentas fundamentais de um novo campo de análise. Porque é isto que o professor Benemelho criou. Não é só questão de hipnose. O professor Benemelio criou uma nova via para a análise uh, da mente emocional, né, que a gente chama também de mente inconsciente. Tá? Então, eh, o professor Benemelio é aqui conosco hoje. Eu tenho a honra e o prazer, um grande prazer, e uma grande saudade também, e tengo a di poter, diciamo, uh, per contare alcune cose, sparare e tradussi a uh, fala, uh, del professor. Da? Quindi Stefano, io ho fatto una presentazione breve sì. e ora eh, ti faccio la prima domanda. E la prima sì. domanda breve che qui in Brasile interessa molto. È la seguente, l'ipnosi non verbale che importanza ha nelle discipline analogiche e in senso generale nell'ipnosi eh, clinica eh, che si pratica in giro? La pergunta è la seguente, eh, caro professor, a ipnosi non verbale, qual è importanza che la detengo oggi nel ambito della disciplina analogica in senso generale ipnosi clinica? Sì, bene. Intanto dobbiamo precisare il termine ipnosi non verbale, che si compone di due fenomeni assolutamente interessanti. Il primo è il fenomeno ipnotico e il secondo è il fenomeno emotivo, emozionale dell'uomo. Professor fa fala che primeramente temo che eh, pensare bene e enfocare la nostra attenzione sul fatto che quando si parla di ipnosi non verbale, Esistono due fenomeni, un primo fenomeno è un fenomeno eh, ipnocico e un secondo fenomeno è un fenomeno emozionale. E quanto riguarda praticamente eh, lo stato di ipnosi, potremmo definire che esso è una particolare eh, situazione che può vivere la persona nel momento stesso in cui la parte emotiva la parte logica e razionale. Ogni volta che nella então, vita ci troviamo in una condizione emotiva, eh, percepita, vuol dire che si è abbassato il livello di controllo della nostra istanza logica. Molto bene. Então, guarda la definizione che il professor Vermeglio sta dando di ipnosi. Ele fala: che ogni volta che nella nostra vita a gente si encontra in uno stato di iperemotività, di prevalenza, diciamo, maggioritaria del lato emozionale, naquele momento, quel momento significa che è superato un livello di controllo logico, consciente della nostra vita, e quindi, per definizione, noi eh, siamo in uno stato ipnotico. Altre volte invece abbiamo l'aspetto iperlogico in cui la parte logica è prevaricante la parte emotiva. Possiamo definire che queste due forze, eh, questi due pensieri, queste due intelligenze sono presenti in noi costantemente, quindi abbiamo in qualsiasi momento costantemente sia l'intelligenza emotiva eh, e sia l'intelligenza logica e razionale, che agiscono tutte e due nella eh, identificazione della realtà. Bom, então, in certe situazioni, se invece, che è maggioritario, ciò che è prevalente è la mente logica. È la mente logica che comprime, diciamo, il lato emotivo. Então, la definizione che a gente adotta è che noi abbiamo due istanze, due possibilità, la possibilità emozionale e la possibilità logica, ambas sono presenti nella nostra vita e interagiscono sempre in determinato nostro destino. In ogni momento che noi viviamo una comunicazione con l'ambiente si attivano costantemente queste due eh, intelligenze eh, e queste due sensibilità sia quella logica e razionale tendente alla, al controllo della situazione e sia quella emotiva che invece tenta di sfuggire al controllo della parte logica e razionale. Un esempio per capire come funziona questa dinamica è basta ricordare lo spettatore al cinema il quale praticamente nel rivivere le scene del protagonista durante il film eh, arriva a identificarsi prima in questo personaggio e poi a vivere le emozioni identiche a quelle che vive nel film il personaggio. Quindi esiste una comunicazione logica e una comunicazione emotiva, quindi non verbale, che scatta automaticamente eh, nella mente dello spettatore ogni qualvolta che assiste alla visione di un film. Então, o professor Bermelho fala o seguinte, existem, então, sempre em nós, durante cada momento da nossa vida, duas inteligências, inteligência emocional e inteligência lógica. Elas interagem em determinar a nossa vida. A inteligência emocional, ela tem, tende a escapar o controle lógico, enquanto a inteligência lógica tende a controlar o nível emocional. É uma interação... Cujo risultato depois determina a aparência comportamental final. E um exemplo che o professor faz è a persona no cinema, assistendo a um filme, onde se ele for, ou ela for sufficientemente, digamos assim, focado e envolvido, comincia a aparecer a influência eh, emocional, quando a pessoa começa a sentir, diciamo, il despertare emozionale a un contenuto interessante e stimolante, a rigenerarci do film mesi. Nella visione, per esempio, del film Rambo, che tutti noi conosciamo, di Stallone, in cui praticamente esiste un primo tempo in cui Rambo subisce tutta una serie di... E malefatte, eh, che offendono la sua dignità e quindi di conseguenza subisce eh, diverse forme di malversazione. Eh, la parte logica eh, dello spettatore, se inizia a vedere il film dal primo tempo, eh, si rende conto e trova empatia e simpatia con Rambo, quindi con lo l'attore, in quanto si identifica e vive le stesse forme di malversazione che ricorda che vive lui nella sua vita quotidiana di tutti i giorni, lo spettatore, si identifica per questa Rambo in un modo immaginario, ma questo avviene, lasciando strada alle emozioni, perché poi eh, nel primo tempo si accumula tutta un'energia di sofferenza poi nel secondo tempo esplode nell'emozione e quindi in ipnosi per cui nel secondo tempo del film lui fa una strage di 50 persone e, se, eh, e voi avete la sensazione che è un bravo ragazzo insomma, perché eh, praticamente è riuscito a vendicarsi da tutti i torti ricevuti dalla vita pensate un attimo se uno spettatore entra nel secondo tempo alla visione di Rambo e vede Rambo e dice questo è un assassino che uccide tutti gli abitanti di una città, poliziotti, eccetera, e via dicendo. Se invece entra in primo tempo lo vede come un salvatore. Ecco, vedete, questo è un processo ipanotico in cui la realtà viene manipolata e manipolato, viene anche e la percezione del buono e del cattivo quindi se tu assisti il film dal primo tempo rambo è buono quando uccide è il buono che uccide perché gli altri sono cattivi e se lo meritano ma se lo spettatore entra nel secondo tempo rambo è un assassino in sostanza e quindi vedete come attraverso l'emozione gli stimoli non verbali che sono appunto le avventure che rambo vive su quella tela che per noi è la proiezione cinematografica, quindi un non reale, perché di fatto non esiste nella realtà, ma è tutta una proiezione emozionale, noi viviamo delle emozioni. Ecco, ebbene, questo quando noi piangiamo ah, nel film, anche perché ci commuoviamo come il personaggio, è, un altro, è uno stato di panorasi emotivo in cui la nostra parte emotiva esce fuori e ci identifichiamo nella sofferenza del personaggio. Per questo então, è un stato emotivo portato attraverso una metafora del film. Eh, esatto. Então, il professor Bermeglio ora fa una metafora parlando del eh, film Rambo, che tutto il mondo conosce. E gli dice che, assistendo il film, da prima parte alla seconda, Nós temos certas consequências que podem ser completamente diferentes respeito à possibilidade de assistir ao filme, começando da segunda parte e só depois da primeira. Porque a primeira parte é, encontra o protagonista, é, Stallone, em uma forma. Ele é opresso, ele é opresso e injustiçado. Né? Então. É, aqui temos imediatamente um processo lógico, por sinal, de identificação com os sofrimentos da pessoa, do ator, né? que é, identifica o quê? Esta palavra identificação, por sinal, é muito importante. Identifica a gente mesmo, né? os nossos sofrimentos, as nossas é, falências, as nossas... Eh, Incapacità, às vezes di affrontare un um ambiente eh, hostil, externo, che ci opprime. E poi si passa, attraverso questa preparazione iniziale, al secondo tempo, alla se seconda parte del film, quando ele comincia a se eh, vingare. La eh, vingança è cruel, ele mata, ele esfaquia, ele fa coisas, digamos, di louco, se vingando contra todos que, na primeira parte do filme, tinham oprimido injustamente. Tá? E, todo, e, e aqui é, começa o quê? Começa a parte emocional, a parte hipnótica, fala o professor Benemendi. Após uma preparação, digamos, lógica, di identificação, aí encontramos a nossa hipnose emocional porque nós estamos prontos, preparados na interpretação emocional e nós estamos solidários com o protagonista. Somos muito solidários porque emocionalmente nós é, vivenciamos, digamos, o que ele está vivendo. É esta identificação emocional que ocorre neste momento, que define exatamente e propriamente um Estado verdadeiramente Hipnótico. Mas diferente a situação se, por exemplo, a pessoa começa a assistir o filme desde a segunda parte, quando se depara com o ator, com o Rambo, que faz o quê? Mata todo mundo, <risos> sem identificação preliminar. E aí o, o julgamento lógico começa a ser diferente. Não existe aqui o estado emocional o hipnótico, a gente não... Non foi adeguatamente preparata, então, de um certo punto di vista, podemos considerar, invece invés, o, o, o Rambo como un um perfetto criminal, simplesmente perché eh, nos deparamos com a seconda parte. Então, eis aqui que o professor Benemendio, através dessa metáfora, nos explica muito bem um conceito uh, uh, a respeito do fato do que é o estado emocional che caratterizza il termine di ipnosi, então ele nos fala o che quando a gente fala di ipnosi, fala di sollecitazione emocional e também usa uma palavra che mi interessa molto, perché introduce un um poco subliminarmente, il questo bene meglio costruire una linguaggio che deve essere interpretata, e entendida. Hein? e parla di manipolazione anche è molto importante. Sì, sí, eh, praticamente ciò che avviene durante gli spot pubblicitari, per esempio televisivi, e gioca la squadra del calcio, eh, la, la squadra del cuore, oppure il campionato mondiale, dove tu tifi e ti identifichi per quella squadra. E questa squadra sta segnando oppure perde e comunque c'è un rigore insomma praticamente si crea attraverso questi stimoli visivi tutto un carico tensionale da parte dello spettatore e improvvisamente appare la pubblicità di una marca di un'automobile ma dico solo per tre secondi e eh? non dico per tanto tempo solo per tre secondi e poi riprende la partita di calcio eh, quindi, nella stessa azione praticamente del centro avanti, che passa in zona Cesarini quasi per segnare in zona d'attacco. Ebbene, ecco, scatta lo sport, bastano tre secondi perché si coglie lo stato emotivo che tu vivi in funzione della partita. Per cui, non ti devo, per esempio, convincere che quell'automobile, da un punto di vista logico, che quella marca di automobile è quella più efficace e buona per te. No, praticamente approfitto dello stato emotivo che la partita di calcio ti crea e in tre secondi io solo la visione del prodotto entra e ti porto a desiderare quell'automobile. Quindi praticamente eh, la comunicazione eh, verbale assume solo tre secondi divisione in quanto la persona già è coinvolta emotivamente su un qualcosa, per cui il messaggio, l'informazione entra rapidamente, Ecco, e tu non te ne accorgi, e per cui tu vai a cercare quell'automobile, se avessi bisogno di comprare un'auto, e che sono stati sufficienti tre secondi. Ecco, questo è un effetto iperottico rapportato nel calcolo. Socialmente, attraverso la pubblicità, eh, ter apresentato a palavra manipolazione, ele introduz un conceito com referenza a pubblicità. ou uh, eh, uh, attraverso, por exemplo, di un um, uh, jogo di futebol. O uh, uh, um jogo di futebol uh, implica os mesmos mecanismos che a gente descreveu um pouco durante o filme Rambo, né? que é o primeiro momento de identificação com o time do coração, digamos assim, é então o despertar emocional profundo, hipnótico, é, através, é, por meio desse processo. E é, é claro que é, o que acontece, é, que quando, enquanto, digamos, o jogo está ocorrendo e eh, schega eh, un momento che durante 3 somme 3 segundos appare una immagine e tal vez che descriven un carro a venda. 3 segundos di comunicazione verbal a respeito di eh, un um tempo ben mais ampio despertar emocional, então, de estado hipnótico. o que acontece? Não precisa de eh, definição lógica naquele momento para eh, vender o carro, porque a pessoa está tão profundamente já envolvida no processo hipnótico, está já tão profundamente envolvida no despertar emocional que caracteriza o processo eh, hipnótico, que automaticamente a pessoa tem a, a tendência, digamos, o trend, a pensar em comprar aquele carro, e não um carro em sentido geral, aquele carro que foi apresentado durante o despertar emocional ou hipnótico que se constituiu e se criou devido ao processo de identificação, primariamente com o time do coração, e depois, ao decorrer do tempo, com todos os eventos, eh, do, do, do gioco. Ecco, eh, allora a questo punto ci chiediamo: ma eh, come facciamo noi a poter creare in una persona, in un interlocutore, eh, uno stato emotivo talmente rapido da poter, non, non c'è bisogno di attendere 45 minuti, come si dice, il primo tempo di un film o di una partita di calcio e eh, eh, c'è la possibilità di creare in pochissimi eh, eh, attimi secondi quello stato emotivo che viene creato attraverso gli spot pubblicitari televisivi o né, durante il cinema, la visione del cinema è possibile crearlo nella vita in tempi rapidissimi e la risposta è sì ecco ecco okay. dove c'è il punto lo si Traduco fa per... attraverso la comunicazione non verbale un sistema di comunicazione, come si può dire, silenzioso, che si basa su diversi canali, che adesso andremo a, a, a vedere, a, a liberare. Perfetto. Questo è molto importante. Il professor Bemedio sta -nos dicendo il seguente. Precisa, per acaso, aguardare il tempo di un film o di un gioco per creare è stato emocional sufficientemente elevato afim, digamos, de induzir um estado hipnótico ou não? Não, claro, é, nós temos no âmbito da, do ensino, da, das disciplinas analógicas, possibilidades é, rapidíssimas, poderosíssimas, é, às vezes imediatas, de fazer o quê? De fazer com que o estado emocional do indivíduo desperte molto rapidamente, molto poderosamente, attraverso di una ferramenta che, ancora per risolvere meglio, andrà descrivere un poco, è la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale utilizza degli stimoli emotivi che sono talmente potenti perché con un segno, un gesto, una parola, un comportamento, quindi parlo di quattro canali che sono il segno, il gesto, la parola e il comportamento. Abbiamo la possibilità di stimolare che cosa a questo punto? Il turbamento presente nella persona. Ogni persona vive dentro di sé un turbamento emotivo e emozionale che tiene sotto controllo, riguarda emozioni vissute nel passato che rimangono nella memoria. Quindi si chiamano turbamenti che alcune volte sono talmente tanto forti da produrre sintomi eh, oppure come ansia, angoscia, paura, panico e anche possono essere fonte di malattie somatizzanti o anche malattie organiche di tipo acuto, cronico e terminale. Ebbene, questi turbamenti presenti nella persona sono il nostro eh, contatto con cui noi entriamo rapidamente in contatto con questi turbamenti presenti nella persona eh, attraverso questi segni, attraverso questi eh, sistemi di comunicazione non verbale che sono appunto determinati dal segno, come dicevo, dalla parola, e adesso poi vi spiegherò, eh, dal comportamento eh, praticamente e dal gesto. Quindi, Quattro canali di comunicazione. Muito bem. Então, o professor Bemelli sta falando il seguinte: existem quatro canali di comunicazione eh, emocional, digamos, hipnótica, então, che sono os sinais, os gesti, a palavra e o comportamento. E esse tipo di possibilità nos porta para onde? Para uma estimulação di perturbações. Isto é, estados emocionais sepultados, às vezes, em memórias profundas é, e recalcadas, às vezes, da pessoa, solicitando o sofrimento, de fato, solicitando a perturbação, o despertar de um estado emocional, é, geralmente passado, até antigo, do, daquela pessoa. E, desta forma... Enquanto a gente desperta o conteúdo emocional, né, desta forma desperta, então, o estado hipnótico. É claro que estas perturbações eh, podem, em casos avançados, eh, se transformar também em eh, incômodos, em problemas, em distúrbios, em sintomas e até em doenças. Porque é uma progressão, digamos, típica eh, esta que o BMEDEL está mostrando di come le discipline analogiche tengono a possibilità di studiare, digamos, come il conteúdo emocional nostro levar, a através di variazioni do nosso pensamento, até a doença biológica. I turbamenti, che è il nostro, diciamo, interlocutore energético, eh, prende corpo dalle relazioni con i genitori nei rapporti sentimentali e affettivi nella gestione dei rapporti sessuali nell'autorealizzazione e nelle, nella gestione anche dei disturbi, dell'emotività e del comportamento quindi ci sono questi punti relazionali dell'uomo in cui si formano i propri turbamenti quindi genitori sentimentali e effettivi sessuali, autorealizzazione e disturbi dell'emotività del comportamento e in questi cinque punti si formano i turbamenti dell'uomo che sono aspettative frustrate, sogni non realizzati e possiamo dire anche eh, eh, libertà oppresse eh, che avviviamo a seguito di persone che ci opprimono nella libertà Ebbene, tutte queste cose ci creano dei turbamenti. E vi posso garantire che tutti hanno dei turbamenti, non ne possono fare a meno di vivere questi turbamenti. Quindi vai sicuro che nel momento in cui comunichi con te stesso in autoipnosi o con gli altri, bene, o su di te o sugli altri, tu ti stai relazionando con, eh, con, turbamenti, con i turbamenti dell'individuo sempre, costantemente anche se ti sembra quella persona sicura dice no, questa persona è impossibile che possa avere delle aspettative frustrate dei sogni non appagati eppure anche lei avrà dei sogni non appagati quindi fai bene attenzione a scoprire quali sono i turbamenti del tuo interlocutore Depois andiamo muito avanti. Bom. Exato, então uh, o professor Bemelio agora está focando a própria atenção sobre um fato muito importante: isto é, que essas perturbações, por como foram definidas, se encontram constantemente em cinco pontos uh, emocionais críticos do ser humano, que a gente chama uh -huh. de pontos distônicos, os antigos uh -huh. alunos sabem disso. E que são uh, a família de origem, é? pai e mãe, por exemplo, o, as relações sentimentais afetivas, então, todas as relações desta natureza, as relações passionais sexuais, que é um terceiro ponto muito importante e ativo no ser humano. Un um quarto punto che è l'autorealizzazione, il lavoro, la possibilità di anche i hobbies, per esempio, a volte. Questo è tutto che entra in un um campo abbastanza ampio che a gente chiama di autorealizzazione. E un um quinto campo che è il campo dei disturbi, diciamo, emocionais o comportamentali, che noi possiamo mostrare quando... Estas perturbações chegam até determinados limites. E perturbações que sempre, constantemente, se encontram por expectativa não realizada, digamos, ou sonhos frustrados no âmbito da vida de todos os seres humanos. Não é possível, nunca se encontra um ser humano que não tenha, em um ou mais de um desses cinco pontos fundamentais, uma uh, perturbação significativa né? em sentido de sonho frustrado, de expectativa não realizada. E, por isso, o nosso intuito é exatamente aqui Isto é, de comunicar com, aquele, com aquela pessoa através da elicitação da perturbação in uno o mais di uno di questi distonico a fin di despertar a emozione inerente. Un turbamento si compone di due aspetti fondamentali. Il primo praticamente è un complesso, perché qualsiasi cosa che ci viene negata, eh, soprattutto nella fase infantile adolescenziale e ci crea immediatamente un complesso. Quindi abbiamo il complesso eh, di colpa, piuttosto che il complesso di solitudine, piuttosto che il complesso eh, del calimero nero, noi diciamo, sia di inferiorità. Insomma, ci sono diversi complessi che purtroppo si formano a seguito di questi turbamenti. Muito bem. Então, um primeiro tipo de perturbação é o assim chamado complexo, que seria uma expectativa uh, frustrada, que, uh, especialmente em idade infantil ou pré-adolescencial, por exemplo, pode se concretizar e aparecer em forma de complexo do abandono, complexo de solidão, complexo de inferioridade, e altri che caratterizzano il primo tipo di chiamato complesso. Ogni complesso porta l'individuo a desiderare la soluzione anche. Quindi un complesso può essere creatore di disturbo ma anche di desiderio, ossia in altri termini vorrei superare questo problema vorrei diventare forte laddove mi sono dimostrato debole quindi potremmo trovarci di fronte a due atteggiamenti eh, a riguardo ai nostri turbamenti potremmo avere un eh, atteggiamento di desiderio ossia vorrei conquistare quel sogno quella realizzazione oppure un desiderio repulsivo non attrattivo quindi praticamente di paura, di terrore, di ansia, di angoscia, perché abbiamo paura che sia scoperto di nuovo questo complesso e ci, porta, e ci possa portare dolore, sofferenza. Quindi nei turbamenti esistono due elementi fondamentali, l'attrazione, data dal desiderio, e la repulsione, data dalla paura che si possa manifestare ancora questo complesso. Questo è molto importante, muito questo passaggio. Vorrei eh, che tu lo dicessi perché poi andiamo avanti oltre. Esatto, questa fase... Cioè il concetto di attrazione e di repulsione nei confronti di un turbamento. È molto importante. Una um, um, um, perturbazione complessa può destare o attrazione attraverso il desiderio o repulsione attraverso il medo e il terror. São duas possibilidades diferentes que levam a consequências diferentes, porque o desejo né, e a atração e significa que a pessoa é, descobre em si a motivação e a vontade suficiente para superar aquele problema, para se livrar daquele, é, daquele tipo de perturbação. Enquanto na segunda, na segunda possibilidade acontece o quê? Que a pessoa e un um grave problema di inibizione per causa di medo, di terror, di vivere di nuovo quel sentimento che eh, que, eh, caratterizza il complexo. Quindi abbiamo due possibilità, una costruttiva e una destruzione, dove nella prima fase existe il desiderio, la motivazione de super, de, di superare quello, e una seconda, dove il medo e il è un terrore di vivere di nuovo, sono maggioritari e predominanti. Questa attrazione o repulsione che noi viviamo nei confronti dei nostri turbamenti vengono espressi dall'individuo attraverso dei segnali di comunicazione non verbale. Questo eh, è molto importante. Questa attrazione o questa repulsione Que eh, nós podemos sentir para as nossas perturbações são expressos através de sinais não verbais. Pertanto, temos segnali de gradimento que vengono expressos in modo não verbale, segnali de rifiuto e anche de carico tensionale. I segnali de carico tensionale são os pruriti, i diversi pruriti que nós apertiamo mentre parliamo nel viso, sul capo, oppure sulla fronte, oppure sullo sterno, durante diverse parti del nostro corpo. Quelli sono pruriti. Questi pruriti scaturiscono da uno stimolo che si riceve e che va improvvisamente ad aumentare la pressione o il ritmo respiratorio, oppure cardiaco anche, in questo caso c'è una dilatazione dei vasi capillari. Questa dilatazione di improvvisa di basi capillari crea una sensazione di prurito che porta la persona a grattarsi e quindi manifestare questi movimenti mentre parla eh, che sono appunto relativi a diversi pruriti che la persona avverte mentre sta parlando o ascoltando eh, qualsiasi cosa che viene detta. Ebbene, questi pruriti rappresentano stimoli o turbamenti presenti nella persona che se vengono opportunamente trattati porteranno la persona a manifestare dei segnali di gradimento o dei segnali di rifiuto. Ecco, è molto importante il gradimento se sono desiderati, eh, se c'è desiderio di superamento di questi complessi ma al contempo anche rifiuto in quanto potrebbe esserci una sensazione di paura che possano essere scoperti o possono ritornare attivi questi complessi accaduti nel tempo quasi come se ci fosse una vergogna in noi di non essere stati in grado di provvedere a conquistare o a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nella nostra vita. Quindi i segnali di gradimento manifestano il desiderio da parte dell'inconscio istinto di parlare, vuole che si parli di questo complesso. I segnali di rifiuto vuole che non si parli di questo e i pruriti stanno a indicare che praticamente hai toccato un turbamento. Tant'è vero che noi chiamiamo, per farla breve, eh, semafori verdi, semaforo verde eh, i segnali di gradimento non verbale che vengono espressi segnale rosso quelli negativi e segnale giallo come il semaforo che dà il giallo è vero prima che diventa rosso o verde i segnali dei pruriti quindi attraverso queste tre basi fondamentali di segni, di gesti effettuati dalla persona senza che se ne accorga noi riusciamo a scoprire non solo il turbamento dell'interlocutore ma su quel turbamento noi possiamo attuare gli opportuni sistemi di stimolazione atto a far sì che mentre parli di qualsiasi cosa stai mandando in tilt emotivo, emozionale la persona perché la parte logica non può prendere eh, difese da una comunicazione subliminale, ossia non consapevole, e quando si accorge che qualcosa è avvenuto ormai è troppo tardi, la persona si trova in perfetto stato emotivo, come quando avviene nel secondo tempo di Rambo. Prego, molto bom. Então eh, acontece il seguente quando si se parla di sinais. Que dão expressão à perturbação que foi estimulada é, em um ou mais de um dos campos, dos cinco campos críticos, emocionalmente falando, que foram descritos, acontece que a reação, digamos, comunicacional, né, comunicacional da pessoa pode ser de triste, pode ser de apreciação, de aceitação, pode ser de recusa ou pode ser de descarga emocional. Partendo da terceira descarga emocional, a gente sta parlando di coceira. Né? A coceira è un um mecanismo molto importante, molto interessante, che nos indica o, quê? o campo di perturbazione che foi stimolato. E a coceira se verifica através di mecanismos neuro, neurovegetativi, digamos, classici. Praticamente acontece che a frente da estimulação emocional, poderosamente sentida pela mente inconsciente, se ativam certos, certas modificações neurovegetativas e cardio que, afinal da conta, em certos pontos do corpo, pode ser a cabeça, pode ser o rosto, pode ser o corpo, pode ser o peito, a barriga, as pernas, outros pontos. Estes, estas regionais alterações circulatórias levam a modificazioni bioquimiche, anche con una descarga di de un um mediador químico, che si di histamina, che provoca la coceira. Quindi la risposta della persona a coceira è se coçar, questo é, il sinal di de discarga emocionale eh, che, in quel momento, nos indica il fatto che foi solicitato propriamente um uma perturbação, digamos. Agora, foi solicitado para quê? Uh, o professor Benemelio fala que a gente, às vezes, usa a metáfora do semáforo, o semáforo com a cor verde, amarela e vermelha. Aqui estamos em cor amarela, porque ainda não sabemos depois se a reação final será de aceitação verde onde existe o desejo de fazer certas coisas, o desejo de resolver aquele problema, ou, se por acaso, existe o sinal de recusa, o semáforo eh, vermelho, onde não existe mais o desejo de superar a perturbação ou o problema, mas existe uma recusa de atuar nesse sentido. Talvez, fala o professor Benemendio, através de sentimentos implícitos, de vergonha, de dificuldade intrínseca e interna, enquanto o sinal de apreciação, de sim, digamos, de aceitação, ele indica aquela motivação interna, aquela, eh, aquele desejo, como foi definido o professor Benemendio, de eh, superar e superar o problema. Sì. Eh, vediamo alcuni segnali di gradimento. Boh, I segnali il gradimento, prego. andare avanti. Sì. Eh, parliamo di alcuni segnali di gradimento. Il eh, gradimento sono quei segnali di desiderio e per cui si manifestano attraverso degli spostamenti lenti vedete come faccio io in avanti tu parli con una persona e questa persona si piega in avanti ebbene vuol dire che l'argomento o la parola, il segno il gesto che tu hai utilizzato in quel momento mentre parlavi come atto stimolante non verbale è stato gradito perché ricorda alla persona un desiderio, un sogno da realizzare e quindi esprime un segnale di gradimento venendo avanti. Altri segnali possono essere quello di fare un passetto addirittura in avanti, oppure quello di prendere un oggetto, magari una penna, e spostarla verso se stesso, sta sul tavolo la sposta verso di sé. Un altro segnale ancora interessante è quello di accarezzarsi le labbra, per esempio. Perché le labbra? Perché nelle labbra, nella bocca, noi portiamo solo ciò che ci piace ecco, e quindi mentre tu parli, non so eh, la persona che dice mi piacerebbe questa domenica andare a fare con una bella persona accanto praticamente una gita questo weekend sulla neve e se trovi questa persona che fa questo movimento vuol dire che ha tanto desiderio che tu la possa portare eh, a fare una passeggiata sulla neve in sostanza, perché esprime un segnale di gradimento, di forte gradimento. Un altro segnale di gradimento è, e questo è molto forte, di seduzione sessuale, per esempio, è bagnarsi le labbra con la lingua, ossia questo movimento, lo allora, ripaccio ancora, questo movimento così, bagnarsi soprattutto il labbro superiore, è molto importante. Il labbro inferiore manifesta diffidenza, il patto superiore accettazione. Quindi praticamente un linguino si chiama linguino. Poi c'è un bacio analogico, sono le espressioni naturali dell'inconscio. Un bacio analogico è un bacetto che si fa con, no, con le labbra, però senza il suono, così. Ecco, vedete? Vedete, così. Ecco, Ma la persona non è al corrente, consapevole di questi gesti. È il suo inconscio che li fa manifestare, questo è il bello della diretta ossia tu assumi delle informazioni su precise turbamenti vissuti dalla persona eh, e poi stimolare questi turbamenti eh, senza che la persona ne sia a conoscenza perché manifesta attraverso questi segnali non verbali esattamente eh, il, il, la tipologia, il grado del suo turbamento. Eh, adesso prendiamo per esempio un segnale negativo. È dato naturalmente dello spostamento indietro del corpo, questo è il semaforo rosso. e Quindi praticamente, oppure uno spostamento con il corpo indietro, oppure un raschiamento, anche il raschiamento è forma di disagio, come questo così, questo raschiare. Poi dopo abbiamo anche questo famoso toccamento del naso, ve lo faccio vedere meglio così, oppure così, come dire che la cosa puzza, quindi praticamente la persona esprime in questo modo un segnale di rifiuto, ossia non vuole parlare di quell'argomento e tu non lo devi parlare, per esempio adesso vi porto un esempio eh? io sto parlando con una persona e dico eh, le donne sono veramente meravigliose e questo è un uomo e gli dico che le donne sono veramente meravigliose e se questa persona fa il linguino vuol dire che desidera segnare di gradimento, che desidera parlare di donne. Se invece fa un segnale di rifiuto, vuol dire che lui ha un'idea esattamente opposta delle donne. Non è che è una cosa meravigliosa, ma è una disgrazia ogni volta che conosci una donna. Questo è il suo pensiero. E allora tu andrai a favorire, secondo la risposta che ci darà di gradimento o di rifiuto, il messaggio, lo perfezioni, dicendo, beh no, se dice di sì, sono veramente meravigliose se manda il segnale di gradimento. Se invece manda un segnale di rifiuto, dice, beh non sempre, alcune volte sì, poche volte, altre volte sono proprio una vera maledizione. E lui a questo punto farà il segnale di gradimento e dice, sono d'accordo. Allora, perché si fa questo? Perché si devono creare quattro tipi di rapporto mentre tu parli con una persona. Il Rapporto di empatia, di simpatia, di eh, affinità elettiva e di simbiosi. Adesso ti lascio parlare a te perché poi continuo io sui rapporti. Eh, finalità del disagio, del disturbo. Intanto eh, precisa primeiro, come ci si deve comportare sul segnale di grandezza e di rifiuto. Diciamo così, i di apprezzazione e il segnale di recupero alguns exemplos, então, semáforo verde, semáforo eh, vermelho. Né? Agora, os sinais de apreciação, que são muitos, a gente estuda muito durante a formação em disciplinas analógicas, faz parte de um primeiro módulo que extensivamente fala dessas coisas. Alguns deles, por exemplo, que indicam, a gente já falou, o desejo de eh, eh, superar o problema, ou simplesmente a apreciação, ou a palavra sim, É, são os seguintes que o professor Belénio já demonstrou uh, não verbalmente. Por exemplo, passar a mão, os dedos nos lábios. Sim, porque isso daqui é... Uh, lábios são pontos onde a gente uh, encosta o quê? Um, o que a gente gosta. Um, não, a gente geralmente evita de encostar algo que descostarmos. Outro sinal possível, por exemplo, muito importante é o assim chamado linguino, isto é, passar a língua desta forma nos lábios, especialmente acariciando o lábio superior, que é o lábio mais, assim, improntado ao conceito até de eh, desejo sexual e positivo, enquanto o lábio inferior é mais, digamos, de inseto. É, é, o beijo analógico falou sobre o remédio, por exemplo, que é um beijo, mas sem som, tipo assim, né? Um, beijo, um beijinho, né? jogado lá. É claro que tudo isso é feito de um ponto de vista inconsciente, a pessoa não é consciente que está, digamos, falando de forma não verbal, é um processo totalmente inconsciente, e diciamo, analogista interpreta, sape lo che significa Un altro esempio, chiaro, di sinal sen verde di apreciazione è introduzire un um dedo nella bocca, o una canetta, o qualcosa, o uh, toccare un um oggetto na mesa e uh, levarelo nella propria direzione. Questo significa sì, desejo, gusto, eccetera. Os sinais de recusa são sinais que caracteristicamente. Ah, mas estava uh, esquecendo uma coisa. O sinal mais clássico de uh, apreciação, né, é, ou de desejo, como a gente quer chamar, é o, a movimentação do corpo para frente, ou até um passinho para frente, que é a, a coisa que muito se observa durante, por exemplo, uma conversa uh, usual e normativa. Vice-versa, os sinais, digamos assim, é, vermelho, é, semáforo vermelho de recusa, são o corpo que vai atrás, até um passo atrás, para dizer: recuso, não quero me confrontar com aquela realidade perturbadora da minha vida, né? que foi evocada pela fala do analogista, que estimulou seletivamente um ou mais um dos campos históricos, os cinco campos emocionais críticos daquela pessoa. É, mas outros são clássicos, por exemplo, o, o gesto de tocar o, na, o nariz dessa forma, ou em forma horizontal. É algo que significa, tem algo que cheira mal. É, não quero por isso. Né? É, ou... Uh, uh, tocar um objeto na mesa e né, afastar de si mesmo. Um outro. Ou certas formas de autolimpeza, digamos, que levam ao ah, conceito metafórico que realmente a gente quer se limpar daquilo, não quer ter contato com aquele conceito que foi expresso através da fala. Então, acontece que durante uma conversa, il eh, professor Benemelio ha fatto un uh, um esempio engrazato, anche, di una che dice che le persone uh, ah, sono meravigliose. <risos> o interlocutor può reagire con sinais di recusa o può reagire con sinais di agrado, per esempio, un um linguino, quindi è un sim analógico, è un um concordare analogicamente e inconscientemente su o concetto che è espresso in quel momento, mentre, diciamo così, eh, certi tipi di atti di recusa, tipo assim, indicano che quel concetto non è accolto per la mente inconsciente, è recusato, è un um concetto, diciamo, per quello che fu espresso oggi, per il professor Benemelio, che può generare metodi di confrontare ter terrore in certi stati di si confrontar con quel conceito che è stato E, dependendo, interessante visto che è stato proposto, dal uh, sinal di grado di recusa che è stato exposto per l'interlocutore, la persona che ha parlato può dare a, eh, dar a sinali di recusa o di atto, se a, propriamente mente inconsciente stia in accordo o non con quello che è stato exposto analogicamente per Bene, sì. Ecco, quindi vedete che proprio gli stimoli emotivi non verbali Professore, non, non stiamo sentendo tempo. ora. Non stiamo ah, sentendo, sentendo. l'audio ora è molto basso. Ah, bene. Vedi un po' se è ripreso perché io sto bene, non ho fatto nulla di cambio. Molto Proviamo, lontano, vediamo. molto lontano. Vedi, no, eppure Vedi... il massimo. Vedi un po' perché non è, è una questione di comunicazione. Vediamo perché se riesco sono... a mettermi in contatto audio bene. migliore attraverso una cuffia, perché ora improvvisamente l'audio si è... è. Sì, un po se... Ecco, adesso forse è meglio. Vediamo. Proviamo. Vediamo, professore mi sente ora? Sì, io perfetto. Ok, sì. okay. ora sento bene anch'io, quindi può continuare sì. tranquillamente. Perfetto, quindi stavo dicendo che eh, questa è la base dell'ipanosi, l'ABC praticamente, e, come possiamo dire, l'asilo dell'ipnosi, perché proprio eh, si basa sulle capacità interattive da parte dell'individuo con il suo interlocutore attraverso praticamente segnali non verbali, questo è molto importante, ecco, e questo genera immediatamente un forte turbamento, eh, esiste un assioma ai nostri corsi di comunicazione ed eh, ipnosi la sioma è il seguente praticamente scopri il turbamento del tuo interlocutore e facci la scarpetta ecco questo è molto interessante <ride> per dire stimola il turbamento e in cambio tu avrai però devi saperlo stimolare benissimo e questo è facile non è difficile perché una volta che hai trovato il turbamento tu sai che c'è il verso e l'inverso come risposta per cui può avvertire la persona il piacere di parlarne bene di questo evento che lo turba oppure di parlarne male quindi non c'è un'altra soluzione il segnale negativo avviene perché se tu parli male mentre lui vuole che tu ne parli bene e lui dico il suo inconscio quindi praticamente tu te ne accorgi subito e cambi la versione, in sostanza. Eh, e poi scopri la verità, si chiama anche il linguaggio della verità. Tu pensi che torni a casa la sera dopo una giornata di lavoro, eh, entri in casa e dici «Che bello, adesso praticamente mi metterò con la mia moglie e con i figlioli a vedere la televisione e veramente mi riposo dopo una giornata di lavoro». E improvvisamente dopo che tu pensi questo, o dici questo tra te e te, per esempio fai un segnale negativo, di rifiuto, oppure fai un raschiamento, sia così. <ride> quindi vuol dire che non è esatto, quindi tu hai la possibilità di capire, di comprendere anche co come ne pensa il tuo inconscio, la tua parte emotiva e istintuale, quando eh, vai a decodificare i segnali non verbali che tu stesso esprimi, mentre pensi e mentre parli. Poi ti serve per poter valutare i carichi emotivi, i tensionali dell'interlocutore, quando è questo interlocutore che esprime figliolo, hai studiato oggi? Sì papà, e mi fai il segnale negativo, mi fa. E io so che non hai studiato, quindi praticamente devo provvedere perché mi stai raccontando una bugia, perché su affermazione positiva mi fai un segnale negativo. Quindi l'utilizzo di questi segnali non verbali non si limita solo nelle procedure ipanotiche, ma eh, trova applicazione nel campo del lavoro, dei rapporti familiari, dei rapporti sentimentali affettivi, dell'autorealizzazione, eh, in tutti i campi in cui è presente un sistema di comunicazione. Prego, caro. Molto bene. Eh, professore, siamo a un'ora di live, quindi io propongo sì. la cosa seguente. Terminiamo con. Ora traduco tutto perfettamente sì. e terminiamo oggi con questa. Bene. Anche e dal mio punto, punto di punto vista, di super. Pratica, esatto. esatto, pure i nostri Saluta pure i nostri eh. amici. Intanto. Então, caros già. amigos, vou tradurvi la ultima parte da fala do professor Benemelho, quando ele eh, nos dice che noi siamo attraverso i concetti espressi nella no, crescita no ABC da hipnose. Estamos começando a entender só os primeiros passinhos que nos levam aos conceitos de hipnose. Né? Porque estamos falando de fatos fundamentais comunicacionais, onde o conceito fundamental é a estimulação da perturbação emocional. Isto é o que a gente tem que fazer. Com nós mesmos, fala o professor Benemelio, ele faz um exemplo... Super interessante que é o seguinte: vamos pensar, por exemplo, a, a gente que volta para casa depois de um dia duro e corrido de trabalho e dentro de si pensa: oh, que, que bom, que bom que estou chegando em casa, que bom que agora vou ter um tempo suficiente para me descansar um pouco com a minha família, a minha esposa, etc. E, contemporaneamente, observando si mesmo, observa o che che dà espressione a un um sinal di recusa, tipo questo daqui. da qui. e isto significando molto importante no âmbito della vita questa pessoa significa isto é che a pessoa não sta mentindo a si mesma de fato e de fato si fala também di de linguaggio della da verità, linguaggio della da verità che si encontra por exemplo in certas relações muito simples a descrever com os filhos. Papai, eu estudei todo dia hoje, e fez assim, é claro que não estudou, então entramos, em um, eh, ingressamos num campo também do estudo da verdade e da mentira de um certo ponto de vista, mas não é isto aqui o assunto, não é isto aqui o foco, estamos aqui no ABC de um sistema imenso, sofisticado, culturalmente incrível, que o professor Benemendio desenvolveu, e Ainda não estamos falando de hipnose, estamos falando, porém, das bases, das bases iniciais, simples, elementares, do que depois é o processo eh, maravilhoso da hipnose analógica, que em si inclui a hipnose não verbal, a hipnose dinâmica, por exemplo, e muitas outras formas hipnóticas que eh, são à disposição para quem eh, queira. A aprender algo eh, incrível, nunca apresentato no Brasil antes eh, desses dias, desses últimos dois anos, na verdade, e eh, eh, que, eh, digamos, è eh, revolucionario na compreensão da mente inconsciente, na terapia emocional, e eh, eh, chegando eh, passo a passo até a terapia di certas doenças biológicas. Então, o professor Benemeglio, foi eu, falei com o professor Benemeglio que estamos a uma hora de live, então vamos terminar eh, esta super interessante fala agora. Eu agradeço o professor Benemeglio de coração para este presente maravilhoso que ele me fez no dia eh, no dia do meu aniversário, né? Eh, quero dire una cosa: che eh, desde marzo começará o curso, a formação em discipline analogiche em São Paulo, eh, eh, através do Instituto Archeos. Eh, e cada um que seja interessado possa entrar em contato através do número eh, 47-992-67263. Eh, 4 7 9 9 2 per una um, viaggio incredibile nel no mondo non è solo da hipnose ma un mondo che nasce da hipnose benemeliana e si transforma in una construzione architettonica analitica profonda, filosofica e cultural che nunca è stata presentata nelle Americas esiste in Italia esiste in certi paesi europei è completamente desconnessida e originale latinografica. Quindi, caro professore, io ho fatto un pochino di presentazione anche del corso Benissimo. che faccio io. La ringrazio, la ringrazio. No, la ringrazio. Grazie, grazie, eh, grazie a Professor a vai a ripetere uh, uh, live per altri assunti, con certezza, la disponibilità a è di un grande mestre. Ciao, grazie. ciao Stefano. Ciao cari. Bom, eh, obrigado para a participação numerosa de, de todos que participaram. Eh? Um grande abraço a todos, alunos, ex-alunos e pessoas interessadas. Tchau, até breve.